Ecco carissimi, tocca a me questi abbracci mariani, tra l'altro eh, ne sarei il fautore insieme a Lucia, la nostra vicepresidente. E vi stanno raggiungendo, io mi auguro il nostro desiderio che Maria vi abbracci, specialmente in questo periodo, vi raggiunga nelle vostre case, soprattutto nei vostri cuori. Vi voglio fermare sono contento davvero intanto che questo, questa iniziativa stia andando avanti e sia accolta con gioia vorrei fermarvi con voi semplicemente su un abbraccio forse il più significativo che del, peraltro ci viene descritto dal Vangelo è, è l'abbraccio di Maria con la sua cugina Elisabetta la visita di Maria sono due madri due madri che, che si abbracciano però ecco se parliamo di Elisabetta, per quanto riguarda Elisabetta è una mamma che attende un figlio, come tante altre mamme, sebbene si tratti di un figlio importante, conosciamo bene Giovanni il Battista, è un grande profeta, l'ultimo dei profeti, potremmo dire una figura solida che deve preparare la venuta di Gesù. E qui è il punto per Maria, la maternità di Maria, ha un altissimo valore perché ella deve dare alla luce un figlio che è il verbo di Dio, niente di meno, che si è fatto carne ecco, c'è una vocazione diversa, la vocazione di Maria, la vocazione ecco, di, di Elisabetta Elisabetta, come dicevo è chiamata alla maternità ad accompagnare, a crescere questo bimbo che dovrà essere Importante, una figura importante per la venuta di Gesù. Maria ha una vocazione diversa. Direi che ha una vocazione nella vocazione, in quanto ella è stata chiamata ad essere una giovane, una fanciulla, un'adolescente, una giovane credente, una giovane umile, una giovane semplice, mite bella nel cuore bella forse anche esteticamente questo è molto relativo però ecco è stata chiamata dal Signore da Dio ad essere la creatura più, più alta, più bella che potesse essere e poi ancora è stata chiamata ad essere la madre del Salvatore tutti noi, dobbiamo dirlo con sincerità no? ci, ci chiediamo che cosa ne è della mia vita, per quale motivo io sono qui, per che cosa per quale ragione sono chiamato, qual è il motivo principale per cui io sono qui, qual è la mia vocazione? Penso che è un interrogativo che ci poniamo, talvolta anche se non ce lo poniamo, è dentro di noi, è, è grida dentro di noi, è in situazioni difficili come quelle che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in questa pandemia, in questa clausura, anche in queste ristrettezze, ci viene di pensare ancora di più, ecco, pensiamo molto di più, anche in momenti critici della nostra vita, penso adesso a San Paolo, Un'altra figura grande, no? Non era un, un ateo, non era un, un, un non credente, era un credente, un fervente, un ebreo osservante, addirittura perseguitava i cristiani. E lo faceva, lo faceva con uno spirito buono, con l'intento di difendere la sua religione. Ma poi ha incontrato il Signore, come l'ha incontrato? Come l'ha incontrato? Ricorderete, no? L'ha incontrato mentre lui era a cavallo, no? era a cavallo e aveva una visione della realtà, tutta particolare, ma è dovuto scendere da cavallo, è sceso da cavallo e purtroppo si è prostrato nella, nella polvere, la polvere è, è entrata nel, nei, così nel, nel, in tutti i suoi orifici, negli occhi, si ne, è rimasto anche un, accecato, come sappiamo, la polvere cioè nella prostrazione, in un momento critico, ha incontrato Gesù dal basso. Allora comprendiamo come per stare con Gesù, essere abbracciati da Maria, donna umile, donna piena di fede, donna semplice, che non, non aveva rancori, non aveva orgoglio. Non, era, non maturava vendetta verso gli altri, la sua semplicità, la sua umiltà hanno attirato la grazia di Dio, il suo essere in basso, sempre in basso, nonostante fosse la regina, la madre di Gesù, è rimasta e rimane sempre umile. Allora per essere abbracciati da Maria, vi permetto di dire carissimi amici in ascolto, per essere abbracciati da Maria come San Paolo, anche noi, ecco dovremmo scendere un po', se stiamo su un cavallo magari in maniera così a livello di immagine dobbiamo scendere e dobbiamo incontrarla, la incontriamo in questa semplicità ma pensate Maria ecco, è in attesa del Salvatore eppure non esita a compiere 40 km o più per andare da sua cugina Elisabetta e mettersi semplicemente al servizio Ecco, la vocazione di Maria è il servizio per il Regno. Ognuno di noi allora è chiamato a, non solo ad essere abbracciato da lei, ma anche ad abbracciare. Ecco, vi chiedo questo: vi chiedo veramente di dare un abbraccio a chi vi è vicino, un abbraccio spirituale, un abbraccio fisico, se potete, un abbraccio, che quello è l'abbraccio di Maria. Bene, io spero di essere stato esaustivo, di aver dato un messaggio. Ecco, sono anch'io un povero sacerdote, sto qui vicino a questa bellissima grotta realizzata pietra su pietra dal basso ecco, verso l'alto, è dal basso che si, si va verso l'alto, si tende ad andare verso l'alto e adesso però andiamo verso il basso perché propongo a Don Emanuele, Don Emanuele di Caltagirone, del gruppo Macri Caltagirone, di darci un abbraccio per la prossima volta. Grazie per l'ascolto, buona serata a tutti.